Queste sono le Nova Blast 3 TR rappresentano le scarpe che possono essere utilizzate durante l'inverno e rispetto alle Nova Blast 3 vi racconto nei prossimi minuti quali sono le caratteristiche che le differenziano e queste scarpe mi sono piaciute davvero tantissimo. Non vorrei deludere nessuno ma di fatto questa scarpa è assolutamente perfetta, una copia perfetta del modello Nova Blast 3 con un unico cambiamento legato al fatto che il battistrada è assolutamente diverso e soprattutto ha una trazione, un grip superiore, ovviamente con alcuni aspetti negativi. Tra l'altro la sigla Nova Blast 3 TR significa non Trail ma Traction e sono utilizzate per correre e immergersi nella natura. Ne esistono quattro modelli, sia, sono state fatte sia le Nimbus 24, sia le Cumulus, sia la versione per pronatori GT 2000, io a Milano ho provato le Nimbus 24 TR, queste invece le ho comprate personalmente e vi metto qua sotto i link eventuali per gli acquisti. Le Nova Blast 3 mi sono state fornite da ASICS per la recensione, mentre le TR sono state comprate dal sottoscritto proprio per evitare conflitti di interesse. In effetti sarebbe molto trasparente se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa e ovviamente ci saranno recensioni di scarpe copiose nei prossimi mesi stiamo parlando di una scarpa che nonostante abbia un battistrada fondamentalmente importante pesa solamente 270 grammi ossia pochi grammi in meno addirittura del modello precedente senza il importante. Ha un drop 8, 32 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede. Queste sono le misure ufficiali ASICS, ma ovviamente non includono soletta e in montaggio. Nei prossimi minuti vi racconto quali sono le 5 cose che mi sono piaciute di più di questa scarpa, le due cose che invece non ho particolarmente amato. Sappiate che l'ho utilizzata per oltre 100 km e che al tempo stesso la versione 3, della quale ho fatto una recensione qualche mese fa qui sul canale che credo probabilmente abbiate già visto l'ho utilizzata per oltre 300 km sicuramente il primo aspetto che ho apprezzato di questa scarpa è la grande reattività della scarpa stessa grazie al Fly Foam Blast Plus o Plus che vi consente di correre velocemente e che pensavo prima di averla provata fosse mediato in maniera molto significativa dai tacchetti ma in realtà... Ho notato grazie ai miei sensori che comunque sto ricaricando nonostante i 20 grammi in più rispetto al modello 3 questa scarpa vi consente di correre davvero velocemente ho apprezzato e questo sicuramente è un vantaggio sostanziale rispetto al modello precedente che invece aveva qualche problema legato al fatto che il grip non fosse assolutamente perfetto ho apprezzato la trazione di questa scarpa che grazie ai 3 mm dei tacchetti vi consente di cambiare direzione rapidamente, di correre nei sentieri, in realtà lo provo tutti i giorni in Valle Olona soprattutto quando faccio le mie corse lente e sono immerso nella natura, questa scarpa sicuramente vi consente di correre in tutti i posti assolutamente velocemente ma anche lentamente. Ovviamente non sono stata a in una tempesta con 45 gradi sotto zero, però nelle mie corse in pista, soprattutto per i riscaldamenti, questa scarpa mi è sembrata davvero tenere bene il terreno e la raccomando soprattutto a tutti coloro i quali volessero correre di mattina presto. Come nel modello precedente, ho apprezzato davvero significativamente lo spazio nell'avampiede, che è assolutamente identico, la tomaia che rispetto al modello di Nova Blast 2 resta comunque molto traspirante, nonostante il colore non faccia presagire l'utilizzo durante l'estate, chiaramente ritengo che i lacci piatti di questa scarpa siano addirittura superiori e migliori rispetto a quella del modello Nova Blast 3, mentre tutto il resto è assolutamente identico, in particolar modo la linguetta racing a soffietto, il tallone che comunque resta davvero molto stabile e una conchiglia particolarmente morbida al suo interno ma al tempo stesso un supporto che vi consente comunque di correre abbastanza bene anche nel caso in cui atterraste il tallone. Ho poi apprezzato il fatto che contrariamente alla versione normale 3 questa Nova Blast 3 TR vi permette di avere un elemento rifraggente nel tallone che vi consente durante queste serate che finiscono subito di correre in sicurezza anche nel caso in cui correste vicino alle auto. Ci potrebbe essere qualche segno di usura dopo 300 km, ma al tempo stesso questa scarpa permette al vostro tallone di restare davvero coccolato e di conseguenza la raccomando a tutti coloro i quali volessero correre anche lentamente. Dal punto di vista del design, mi metto sulla panchina del professore, questa scarpa ha questi 3 mm di tacchetti che consentono e questo è il terzo punto a vantaggio della scarpa stessa consentono paradossalmente di correre alla stessa velocità o addirittura più velocemente perché questi tacchetti hanno una suola a rar a lunga durata e questa cosa vi permette di andare alla massima velocità possibile compatibilmente con il vostro motore la quarta cosa che ho invece apprezzato particolarmente è il fatto che questa scarpa sarà destinata a durare per oltre 800 km rispetto al modello Nova Blast 3. La presenza dei tacchetti vi consente di correre senza nessun problema anche perché la parte esposta di Fly Foam Blast Plus è mediata da questa, dalla presenza di questi tacchetti che di fatto consentono di estendere, secondo me, la durata della scarpa e le prestazioni di almeno 200 km. Molti mi hanno in effetti segnalato che nel caso in cui correste velocemente e appoggiaste di avampiede potrebbe verificarsi che una quota parte dell'avampiede stesso si possa rovinare anticipatamente proprio per il fatto che la corsa veloce implica 3, 4, 5 volte il peso corporeo mentre la mediazione derivata da questi tacchetti ha mostrato che dopo 100 km nella scarpa non si è notato nessun segno di usura proprio per il fatto che questi 3 mm di tacchetti vi consentono di mantenerla integra e soprattutto vi permettono di correre comunque velocemente ho inoltre amato il fatto che la presenza di gomma sia estesa su tutta la superficie della scarpa e nel caso in cui correste in pronazione e in supinazione questa scarpa comunque vi consente una protezione assolutamente eccezionale nonostante il Fly Foam Blast Plus possa in effetti essere più morbido rispetto a quello che potreste amare rispetto invece alla Nova Blast 3 e quindi a chi sono adatte queste Nova Blast 3 TR secondo il mio modesto punto di vista questa scarpa estende la possibilità di utilizzo a tutti i sematori che volessero correre dai 3 al chilometro fino addirittura a 6 al chilometro proprio grazie al fatto che la presenza di tacchetti vi permette una stabilità superiore rispetto al modello standard e al tempo stesso una durata superiore chiaramente la potreste ut utilizzare non soltanto per correre velocemente ma anche e soprattutto per le corse immerse nella natura, da cui la definizione nature-baiting di questa scarpa, ossia immersione nella natura. La prima cosa che non ho apprezzato particolarmente è il fatto che questa scarpa resta comunque abbastanza instabile. Provatela sul Tapiroin per accorgervene. In strada, ovviamente se avete una biomeccanica di corsa efficiente, efficace nonostante atterriate di tallone, potreste comunque utilizzarla tranquillamente, ma al tempo stesso sappiate che la presenza copiosa di intersuola morbida e comunque reattiva da un certo punto di vista vi farà correre velocemente ma dall'altro potrebbe crearvi soprattutto sulle lunghe distanze qualche problema nel caso in cui la vostra biomeccanica di corsa non sia perfetta chiaramente per tutti coloro i quali utilizzassero dei plantari personalizzati questa scarpa comunque consente di estrarre la soletta e di sostituire la soletta uh, premium con una uh, personalizzata, sappiate però che comunque l'instabilità della scarpa stessa forse vi consiglierebbe di utilizzare qualcosa di diverso. La seconda cosa che invece relativamente mi destabilizza è il fatto che questa scarpa possa essere utilizzata solamente per qualche mese dell'anno, sì è vero, la è traspirante, sì è vero il battistrada è assolutamente premium, al tempo stesso però non credo che valga la pena a meno che corriate nei sentieri, nei trail, utilizzare questa scarpa a 360 gradi e poi soprattutto non so se in pista ve la fanno usare e ovviamente non credo nemmeno che voi con questa scarpa vogliate andare in pista. In conclusione banalizzando la mia recensione consiglierei le Nova Blast 3 a tutti coloro i quali corressero in strada mentre le Nova Blast 3 TR non soltanto chi volesse correre in strada perché comunque sono assolutamente fantastiche ma in questo periodo nonostante non stiamo notando un freddo così intenso raccomanderei queste scarpe a tutti coloro i quali corressero di mattina presto ma anche per chi volesse correre nei sentieri garantendo comunque Tutte le caratteristiche delle Nova Blast 3, che credo sia stata la scarpa dell'anno del 2022. Voi, nel frattempo, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee e a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!